Ciao ragazzi, bentornati nel mio laboratorio che è super incasinato perché sto creando tantissimo Ho una novità pazzesca, l'8 di dicembre sono a Trezzo sull'Adda, vi aspetto tutti quanti eh, Troverete i miei zenzierini, i miei angioletti, ma soprattutto avrete la possibilità di fare un workshop con me Per cui se siete in zona e volete venire a trovarmi anche solo per un saluto e dire ciao Mi trovate l'8 di dicembre a Trezzo sull'Adda Detto questo, finalmente un nuovo tutorial, ci avviciniamo al Natale e partiamo con la prima decorazione. Questo simpatico zenzierino innamorato sul suo bel cuore grande, perché sapete che a me piace molto sognare e sono una romanticona. Per realizzarlo ho utilizzato una formina taglia biscotti, per la precisione queste qui di Ikea. Vengono vendute in confezione da due, ce n'è una più grande e una più piccola e ho utilizzato quella grande. Con la lana Eskimo eh, della Drops che è quella che viene usata anche per fare i lavori con la lana infeltrita eh, vado a ricoprire la mia formina eh, girando proprio intorno con il filo di lana quindi con molta pazienza armati di colla a caldo andiamo a, ad arrotolare la lana state molto attenti perché è un passaggio semplice e scemo direte voi però ci vuole un minimo di attenzione mettete un goccino di colla caldo, non tanta perché sennò vi si spantega da tutte le parti, e andate a girare velocemente la lana attorno alla formina. State attenti a non tirare troppo il filo, né a lasciarlo troppo molle, perché se lo tirate si appiattisce e perde quel suo bel effetto, se lo lasciate molle rischiate che si veda il ferro sotto e non sta bene. Quindi fate due o tre giri con la lana, in questa maniera, e dopodiché andate a mettere ancora un goccino di colla a caldo mi raccomando non esagerate dovete muovermi un po' velocemente perché sul metallo essendo freddo la colla si raffredda immediatamente poi non usandone una quantità industriale si raffredda e solidifica subito quindi io come per magia vi faccio vedere che sono velocissima e il cuore l'ho già fatto e quindi arrivati a questo punto bisogna mettere un pochino di attenzione per non sporcare la lana mettere la quantità di colla giusta quindi proprio un goccettino andate a finire di arrotolare la vostra lana intorno e poi per la chiusura onde evitare di fare parti più cicciottelle di altre di accavallare la lana andiamo a semplicemente a ruotare in questo senso e a tagliare il filo in eccesso per andare a chiuderlo qui sotto quindi tagliamo il filo innanzitutto dal gomitolo andiamo ad applicare un goccettino di colla su questo punto interno che è rimasto scoperto e andiamo semplicemente ad accavallare i due fili da un lato e da un lato dall'altro schiacciando leggermente affinché si incollano si incolli scusate E fatto questo votiamo il nostro cuoricino andiamo semplicemente a mettere un goccino di cola sul filo in modo da eh, chiuderli, senza cavallarlo però quindi mettiamo un goccettino da questo lato proprio sulla lana o sulla, alla base della lana ma proprio mh, sporcatela una cosa minima e andate a schiacciare dopodiché tagliate il filo in eccesso e la stessa cosa la ripetiamo dall'altro lato quindi andiamo a fermare anche questo filo nella stessa maniera in questo modo eh, rimane un lavoro più pulito ecco fatto, finito il nostro cuore andiamo a pulirlo dai fili di colla che purtroppo sapete che la colla caldo tende a fare specialmente se è molto calda quindi pulite bene il vostro lavoro stando attenti a non tirare i fili ovviamente e procediamo a fare il nostro zenzerino. io qui vi mostro che deve essere proprio un lavoro regolare, state attenti a non accavallare i fili e a tenerli comunque abbastanza uniti man mano che andate a rotolare quindi per questo vi dicevo 2-3 giri goccettino di colla, 2-3 giri goccettino di colla. Adesso, per fare lo zenzero, io utilizzo questo tessuto di cotone al 100% color biscotto. È un, non il jersey, è un cotone non elasticizzato, proprio semplice cotone del colore del, del biscotto proprio, quindi marroncino, beige. Eh marrone scuro se volete sul quale ho riportato sul rovescio la sagoma del nostro zenzierino come sempre fate la sagoma, stirate bene la stoffa, disegnate la sagoma sul rovescio e in doppio andate sotto macchina a cucire io non sto a farvi vedere i passaggi perché ormai vi ho spiegato tante volte come si cuce e come si risvolta quindi cucite tutto intorno, fate i soliti tagli, risvoltate e eh, andate a tagliare per risvoltarlo sulla pancina proprio praticando questo taglio magari un pochino più corto con questo trazzino un po come vi avevo fatto vedere per le appliche rovesciate magia io lo zenzerino l'ho finito quindi voi non vi rimane che imbottire bene il vostro zenzerino. coprire eh, con un pezzo di pannolincia a io ho fatto una forma di cuore voi fate la forma che preferite eh, la, il taglio che gli abbiamo fatto quando siamo andati a imbottirlo dopodiché con il make up gli ho disegnato le guanciotte rosa e sono andata col rapito a disegnare gli occhietti e poi con due giri di lana bianca ho attaccato il sonaglio unica nota, mi raccomando, imbottite molto bene il vostro zenzero. a questo punto non vi rimane che giocare un po' con la vostra formina e vedere come attaccarlo potete attaccarlo dritto, potete attaccarlo sguincio io siccome le cose dritte canoniche non le amo sono andata ad attaccarlo un po' di traverso quindi fate le vostre prove, eh, vi consiglio di aspettare prima di mettere la colla proprio di provare come ho fatto io. Vedete che ci ho messo un po' a scegliere la posizione che mi sconquiferava di più. Dopodiché, mettete due goccine di colla caldo sui piedini o anche sul braccino, eh, vedete voi, eh, andate poi appunto a incollarlo nella posizione che volete perché vi dico di provare senza la colla a caldo perché una volta che l'avete incollato essendo lana eh, se dovete riposizionarlo diventa un problema vuol dire che dovete disfare tutto il lavoro e ritornare a rigirare la lana sulla vostra formina perché ovviamente si sporca e non è più bella da vedere quindi metteteci magari un attimo in più una volta che avete deciso andate sicure su come incollarlo unico consiglio che vi do essendo un pochino cicciottello imbottito il nostro zenzierino andate proprio a mettere due bei goccioni di colla io la metterò sui piedini dopodiché premetelo e state un momento in posa in modo che si fissi il nostro lavoro e non si muova più ecco fatto se vi succede come a me che si è sporcato un pochino uh, di colla non vi preoccupate perché in quel punto lì andremo a mettere la nostra decorazione tagliate un cerchiolino e due foglie come per fare la, l'agrifoglio dal uh, panno lenci verdi in pratica l'agrifoglio sapete che è una sorta di uh, come dire esagono allungato non so spiegarvelo Potete anche fare due foglie normali, eh? non, non vi preoccupate. Cosa andiamo a fare? Mettiamo un goccettino di, di colla sulla prima foglia, alla base della prima foglia, ma no, proprio un goccino, la andiamo a sporcare e andiamo a incollarla sul cerchiolino che di fatto sarà la base della nostra piccola decorazione. In questa maniera. Stesso lavoro lo faremo con la seconda foglia, quindi anche qua goccettino di colla e andiamo a incollarla infine schiacciate un pochino proprio perché affinché aderisca bene andiamo ad attaccare due piccoli pompon rossi se volete potete utilizzare anche un bottone quello che vi pare delle palline di lana fate un po come volete potete anche crearli voi eh i pompon o anche col feltro col panno insomma vedete voi come vi gira di più insomma io ho messo due piccoli pom una volta fatta la nostra piccola decorazione vado a pulire dalla colla e vado ad applicarla alla base del nostro zenzierino sul piedino io la metto qui perché mi piace di più dà un po di movimento alla mia creazione e anche un pochino per nascondere la sporcatura di colla eh, se volete potete aggiungere un fiocchettino anche qui fate le vostre prove senza mettere la colla perché appunto non si può poi riposizionare e io alla fine non amo molto i lavori troppo lavorati sono andata semplicemente ad attaccare la decorazione di panno quindi andiamo a mettere la colla sul nostro cerchietto sul retro della nostra pic piccola decorazione e, eh, andiamo, vedete, e andiamo, a, a posizionarla sul piedino del nostro zinzerino finché la colla è, è fresca potete posizionarlo come più vi piace anche qua state un attimino in modo che si eh, fissi il lavoro prima di procedere ecco qua adesso se volete può essere finita siccome secondo me mancava qualcosa per movimentarlo un po' sono andata a prendere dell'acrilico bianco e con un pennellino piccolo sono andata a ripassare il bordo inferiore delle eh, nostre foglioline quindi sporcate il pennello non esagerate e ehm, semplicemente passatelo così anche se è un po' scrostato non, o non uniforme non vi preoccupate, va benissimo perché deve proprio dare l'idea un pochino di essere sporco eh, di neve una roba del genere proprio andate semplicemente a sporcarlo il pennello deve essere asciutto Io passo solo la parte inferiore delle foglie, lo stesso lavoro andremo a farlo sull'altra foglia da passate il colore a vostro gusto nel senso che se lo volete perfetto mettete più colore se lo volete come me un po così sporcato me ne mettete meno cioè vedete voi non è a vostro gusto zenzierino è praticamente finito non ci rimane che mettere eh, il nastro per appenderlo io ho deciso di utilizzare un pezzo di eh, lana potete semplicemente legarlo a... facendolo passare attraverso il cuore ehm, così oppure facendolo passare i fili di lana sopra vedete voi io ho scelto di metterlo così e se preferite potete usare del pizzo se preferite potete usare della lana fate quello che... o del nastro normale lo legate intorno e poi tagliate l'eccesso e voilà, la nostra decorazione è finita io spero tanto che questo, eh, che questo video vi sia piaciuto e vi auguro una buona giornata vi aspetto l'8 di dicembre a Trezzo Ladda. ciao!